ragazzi e benvenuti nella seconda parte di comporre in performance mode con fl studio vediamo se scateniamo questo effetto sorpresa dopodiché registreremo la nostra quadratura improvvisata e vediamo cosa salta fuori ovviamente partiamo Bene ragazzi, l'altra volta abbiamo visto appunto come avevo detto la costruzione di questi pattern e andando il mio pad control, in questo momento ve lo faccio vedere con la Kai fire ma va benissimo anche una qualsiasi master keyboard dotata di pad control, io mi preparo la mia sequenza quindi attivo le parti mute, metto il bit C, a me mi interessa pad 1 intro levare il toxic e la sua automazione quindi anche qui metto eh, un differente cosa metto basta che non schiaccio quei tasti e posso partire ok quindi faccio due giri di intro poi faccio entrare il bit b Poi diciamo che voglio reverse e faccio entrare il toxic potrebbe essere un buon intro però va bene era solamente ciò che riguardava il lavoro della puntata precedente Bene, allora l'altra volta abbiamo eh, fatto lo step it I e, e lo step it B come due pattern differenti, come vedete qua. Mark and Rop, che vuol dire che lui salta da step it A a step it B, va in loop. Ok? Ripete sempre questi due pattern. Quindi se io parto... vedete lo ripete sempre la stessa cosa lo fa per l'automazione del silent ora io se voglio creare un altro pattern e voglio fare lo step it C, facciamolo subito clone facciamo una differenziazione al volo tipo questo lo metto qua questo lo metto qua questo me lo copio e lo metto su fa questo lo rinominiamo lo chiamiamo step it c farà la stessa cosa mi va in loop da step it a a step it c quindi io la cosa che farò è andare su step it b copiarmi questa parte, CTRL C, cancello questa qui, vado su Step It A e vado a incollarmi, allungo lo Step It A in modo che vada in loop, ok? Quindi qui lo mettiamo in stay, schiaccio Step It A, do play, Ripete, step it A Ora voglio che vada in step it C Questa parte l'abbiamo corretta, la stessa cosa la voglio fare per ciò che riguarda l'automazione. Ok? Vedete che qui io ho il silent, il cutoff B, io lascio solamente il cutoff off, a ah, questo me lo vado a eliminare, questo lo elimino. Delete, allarghiamocela. Mi copio il valore, che è questo. Copy value. Questo me lo vado a mettere qui. E porto questo lo delete, vado a mettere così, poi faccio past value. Fammi spegnere la channel rack, copio il valore qui quanto sono di quantizzazione sono in bar quindi non mi interessa voglio che vada qua qui faccio pass. questo lo metto dritto e qui mi devo creare un old copy value single curve questo lo vado a rimettere in 47 e questo lo rimettiamo copy value nello stesso valore di partenza quindi ora io posso andare a automatizzare il cutoff di silent nello step c in un'altra maniera nello step c o in un altro uh, pattern che magari io decido di creare ok quindi lui mi va ovviamente il loop perfetto creiamo un'altra automazione per quello che riguarda step it c andiamo in channel rack, apriamo silent qui leviamo questa cosa perché non ce ne frega nulla e anche del mio faccione non ce ne frega niente andare su browse parameters e vado a farmi il mio Automation clip, però io lo voglio qua, eh, lo voglio qua, adesso comanda lo step it c. La distorsione aumenta, se aumento troppo il cut off in un effetto bastardo non mi piace per nulla Ma abbassiamo un pochino perché non mettiamo un alfo che gli dà più side andiamo a prendere un, un, un alfo no ma lo possiamo fare direttamente con l'automazione di, del fruit controller che abbiamo qua perché abbiamo linkato il fruit balance qual è il valore qui copy value così eh. ce lo siamo copiati questo e non facciamo cazzate facciamolo con questo mi faccio una traccia di automazione del fruit balance ok quindi faccio un creation automation clip auto name che come potete vedere ce l'abbiamo qua adesso i colori non sono bellissimi perché sto usando la canon non risalta molto il colore come vorrei perfezionerò questa pecca scusatemi dunque va bene attiviamola i valori li lasciamo così e creiamo un'altra automazione che la mettiamo qua e andiamo a abbassare credo vediamo se facciamo così copy value past value qui dobbiamo fare anche qui stay esatto sì anche qui stay, perfetto vedete che già questa parte cioè io posso combinare diversi tipi di situazioni ed è molto interessante e intrigante no come cosa andiamo a dargli un effetto dirompente cioè qualcosa che fa un effetto del genere in fx Ecco l'impact flap, era l'ultimo, molto semplice altra differenziazione. Il glitch che fa dei giochi molto interessanti. Ovviamente, presi, presi così alla cazzo di cane, no. Quindi noi quello che faremo è disegnarci il nostro glitch. Qui mettiamo 8 e qui mettiamo 4. Andiamo a lavorare un attimo sul gate. Ok, il gate io però lo voglio così. Forse 8. questo lo metterei così poi vado su distortion, no delay in realtà è qui mettiamolo a un valore di 24 questo lo spread aumentiamolo su 50 54 anche il send così torno lo voglio di più Distorsione qua. un stretcher che potrei mettere qui anche questo è un passaggio si Vediamo adesso come automatizzarlo. Per automatizzare glitch lo faccio in mix, che è molto molto comodo. Quindi questo pattern vado in browse, parameters, leggiamoci il mixer qui, ci togliamo un mix e facciamo questa cosa qui. E ci mettiamo l'automazione, ci mettiamo l'automazione e qua sulla traccia 8. Automation clip la vogliamo esattamente qua. Bene, ora in conclusione ciò che dobbiamo fare è portare questi pattern pad che abbiamo in questa sezione. Dobbiamo portarla di qua. E ciò che faremo andare in clips, credo sia già attivato in realtà. Esatto, è già attivato che così se va in registrazione e metti in rec, in realtà non. non te lo registra. Ma se io metto in clips, vado qui e schiaccio BC e schiaccio play. Vedete, lui mi sta registrando da quest'altra parte essendo andato in clip, ciò che ho lasciato attivo. Ah, come vi dicevo prima, è molto importante sistemarsi i colori in base alle nostre preferenze. Ora qui stiamo parlando di una situazione, di un'impostazione live set molto semplice. Eh? Stiamo parlando di cose veramente semplici. Però è importante adesso per farvi vedere come andiamo a disegnare la nostra quadratura partendo da start Avere tutto sotto controllo per andare poi a fare la nostra live La cosa fondamentale che volevo dire è che, sono, che dopo si possono fare delle correzioni in questo senso cioè Non è una situazione di non ritorno eh? Va bene, allora... Eh, dunque partiamo con la registrazione impostiamoci la nostra live set su, sulla nostra hifire andiamo a spegnere tutte le situa che ci possono infastidire in questo caso toxi bizar bisogna spegnerlo e anche il tastino rosso bisogna metterci questo bene quindi ciò che dobbiamo fare è andare in clip cioè spuntare clip e possiamo avviare la nostra registrazione. come vedete abbiamo registrato tutto in playlist quindi volendo possiamo modificare i nostri pattern come ci pare adesso tipo poi mi sono perso cosa l'entrata quindi me la vado a mettere volendo se vogliamo che sia così ad esempio ho messo questa parte Messo questa parte è dove magari la possiamo prendere e uh, spostare al centro. Insomma, non c'è molto da dire, è molto semplice in realtà la cosa. Eh? L'importante è lavorare bene. L'importante è lavorare bene sulla parte live, quindi mh, magari memorizzarsi la tipologia di progetto che poi andremo a fare. In live comunque questo è un modo di comporre molto figo perché io ora non ho preparato proprio dei pattern da canzone vero e proprio ma eh, che cazzo era questo Ah, è questo ma eh, volendo cioè è una parte molto creativa che possiamo fare quindi andiamo ai saluti e ci vediamo al prossimo tutorial e vi saluto ciao